Per il nostro lavoro ci serve un mixer. In questo caso uso un frullatore perché purtroppo in casa ho solo questo per il momento. Poi, dopo una siringa per dosare la colla, una stecca in legno, un contenitore per impastare. Colla, ovviamente. E carta cellulosa. In questo caso ho usato carta per le mani, ma potete usare anche carta igienica o fazzolettini. Prendiamo la carta, mettiamola nel nostro mixer. E cominciamo a, tri a tritare finché il materiale non sia fine, deve essere il più fine possibile, per avere la possibilità di essere uh, lavorata nel migliore dei modi. Ok, fatto questo prendiamo un po' eh, di colla e versiamo nel nostro contenitore. Ovviamente ehm, regolatevi in base alla quantità che vi serve per il vostro lavoro. Prendete un po' della carta che abbiamo eh, triturato impastiamola insieme alla colla non esagerate con la carta perché se poi la carta è troppa andrà a assorbire troppa colla e diventerà poco lavorabile si deve presentare nello stesso modo come lo vedete nei video deve, deve sembrare uh, pastoso ok a questo punto andiamo ad applicare questa pasta sopra le due bussole che ho in casa prima che me lo domandate voi vi dico che la casa già l'ho trovata così con queste bussole e sto cercando un po' la volta, uh, di risolvere i problemi che ho in casa premente forte il materiale della fessura in modo che entra bene all'interno uh, del legno Fatto questo con una spugna umida eh, eliminiamo l'eccesso eh, dal legno e senza premere troppo passiamo anche sulla parte dove abbiamo messo eh, la pasta in modo da eh, rasare la superficie in modo da avere comunque una superficie abbastanza liscia e omogenea. A questo punto ripeto la stessa operazione anche su quest'altra bussola. Nell'eventualità che avete un foro molto più grande di quello che... Uh, vedete in questo video io ho fatto un altro video uh, e ho presentato una soluzione su come riempire uh, il foro quindi in descrizione metterò anche il link prendendo sempre una spugna umida eliminiamo anche qui l'eccesso e rasando comunque la parte dove ho applicato la pasta ecco il risultato finale dopo aver effettuato uh, l'asciugatura uh, ho passato sopra il colore il colore anche quello realizzato uh, io personalmente e sempre in descrizione o durante il video vi farò vedere eh, il link dove ho fatto vedere i video come si prepara un, un colore acrilico in casa e come è possibile eh, trovare il colore adatto eh, per, della bussola utilizzando un software. Quindi a questo punto se il video vi è piaciuto spero che eh, possiate condividerlo e lasciarmi un like. Buona giornata a tutti!